Hello, how are you? We are Alberto and Rossella. Hello, we are going to do an angelic reading and I will translate uh, for you in English uh, what Rossella is going to say. Very well. I understand English, but I don't speak very good English, so uh, there is Alberto <laughs> that uh, is helping me. Of course. <laughs> okay, um, we have uh, two... Quattro mazzi Before di carte, ok? Um, prima di fare la lettura eh, faremo una breve preghiera di protezione con l'Arcangelo Michele per connetterci con le frequenze più elevate della luce. Before the start of the reading, we are going to do a prayer with the new uh, light frequencies of the Arcangelo Michael to protect everything and connect with the Source. Eh, per chi è nuovo, eh, visto che questa è la nostra prima lettura in inglese, for people who are new, since uh, this is our first uh, angelic reading in English, noi insegniamo nelle nostre classi, nei nostri seminari, we teach in our classes and seminars, l'importanza della protezione psichica quando si fanno questi lavori di connessione. The importance of psychic protection when doing these uh, type of works. Ok invoco la Divina Presenza di Dio Dea Onnipotente Padre e Madre I invoco, uh, uh, invoco l'Arcangelo Michele I invoco the e tutta l'intera coscienza michaelica and the Michaelic, uh, invoco te Arcangelo Michele e ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me i book you Archangel Michael and I kindly uh, ask you to cut uh, all the the, cord, the etheric cords between us and e tutte le persone coinvolte all the people that are following us che riguardano questa vita sulla terra regarding this life on earth le altre vite, the other lives, past lives, in tutte le dimensioni in every dimension, e in tutte le direzioni del tempo spazio. In every of time -space. Ti chiedo con amore di elevare la nostra energia, vibrazioni e frequenze. I ask you with love to elevate our energy with. Yes, we have higher energy. Okay. Eh, e di allinearci, di allineare le nostre intenzioni, parole ad azioni. And To align our intentions, words and actions. Nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. In the frequency of the highest love and unconditional love. E ti chiedo di creare uno scudo di protezione. And I ask you to create a shield of protection. Um, in, affinché possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero e to let, to allow only the true light to come in this uh, reading ok, chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza I ask for the highest form of protection, guide and assistance thank you, thank you, thank you e, e so it is, yes. right? Yes. <laughs> I love English I'm going to learn and uh, to improve uh, the language. So, iniziamo. Let's start. Uh, usiamo dividere la lettura in tre gruppi. Gruppo A, gruppo B e gruppo C. We divide the reading into three groups, A, B and C. Uh, quindi chiedete al vostro sacro cuore. So please ask to your sacred heart. Qual è il gruppo più giusto per voi e per il vostro massimo bene? Which is the right uh, group for you? Ok. Quindi gruppo A, group intenzione, A, intention. intention Oracle of the Unicorns. Ecco qui. Gruppo B, freedom. Gruppo B, freedom. Gruppo C, action. Gruppo C, action. Ok. Quindi quattro gruppi, quattro mazzi Four, di carta. Quattro, Due saranno uh, spiegati, diciamo, da me, saranno uh, canalizzati da me, e gli altri due gruppi da Alberto. Rossella will explain and channel, the first two and the other will be made by me. Ok. Look in a book, gruppo A. A, sì. Group A, Oracle of the Fairies. Purity, B. Group B, Group Gruppo C Protection Group C Protection. Archangel Michael Desk. Yes. We are going to do our desk uh, in Italian and also in English uh, in next year. Quindi, Gruppo A, A. self-respect. Use your imagination and you'll see the answer. Gruppo B. Gruppo, Gruppo C. Make a commitment. Group C. Okay. So coaching deck. Exactly. exactly. Oh Group A. Power. Group, a. Group B Group D breadthroat. Breakthrough. Group C, Emerging, okay. okay, so I'm going to start in Italian and you translate me. È molto importante l'intenzione, the intention is very important, l'intenzione che noi mettiamo nelle nostre azioni e nei nostri progetti, the intentions that we put into our actions and projects. L'Arcangelo Michele invita a purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni. L'Arcangelo Michael invita a purificare le nostre intenzioni, azioni e parole. È molto importante affinché le nostre manifestazioni sul piano della materia It's very for our on the Earth. siano in allineamento con l'amore, siano in allineamento con la nostra anima e soprattutto con il nostro scopo divino. E con il purpose, il purpose. È molto importante purificare le nostre azioni, grazie all'aiuto dell'Arcangelo Michele. Helps us to our Lui ci aiuta veramente a pulire, ci aiuta a liberarci dall'ego. He helps us to clean, to get away from the ego. Ok. Uh, Noi stiamo per pubblicare delle preghiere molto potenti nei prossimi giorni in inglese. We are going to, uh, to make new videos about uh, our prayers in English, obviously. Delle preghiere dell'Arcangelo Michele. L'archangelo Michael Prayers sono molto potenti e ci aiutano a pulirci e a liberarci dall'ego. They are very powerful and are very useful to uh, liberate ourselves from the ego. Un suggerimento da parte degli angeli dell'Arcangelo Michele. A suggestion by uh, Archangel Michael and his uh, Michele consciousness. Non sottovalutate, non sottovalutate le informazioni che potreste trovare in un libro che state leggendo is to pay attention to the signs to the, the information to the news that that you find in a book you are reading ok ok forse trovate per caso magari aprite un libro e leggete una frase or maybe that you find in general during your daily life esatto perché quel, quel mh, quella parola quella frase quel significato quel qualcosa che vi colpisce è la risposta alle vostre domande because the thing that uh, uh, you notice uh, is uh, helpful for you assolutamente ok self so from Archangel Michael we have self-respect and uh, I think that uh, this concept is very Uh, connected to the Archangel Michael and very connected maybe to the third chakra also to the fourth chakra into the third chakra because uh, uh, if you don't respect yourself uh, maybe you don't respect also other people so it's very important to listen to your heart to your guts uh, to your mind to the throat which is the bridge between the mind and the heart and uh, you know to meditate to to find your balance your place in the world Absolutely. power yes power from soul coaching and uh, this is very related to the third chakra the the the place of the full power the 100% power and uh, if you radiate your power uh, you are seen by the world you are visible you are Uh, secure, you are safe, and so it is very important uh, to, to, to meditate and also to act, because uh, uh, security comes with action, it doesn't come uh, uh, just uh, waiting for something to come. You have to, to do something first, and then the universe follows you. Exactly. Group B, freedom. Uh, questa carta è uscita anche nella lettura angelica che abbiamo fatto in lingua italiana. Card, uh, was also in the Italian uh, il significato è molto chiaro, è un'energia molto potente presente in questo periodo. Sei libero, sei libera di agire nella direzione dei tuoi sogni. You are free to act in the direction of your dreams. Ascolta il tuo cuore, senti il tuo sentire. You have to listen to your heart, to your feelings. Perché il tuo sentire è la guida divina. Because your feeling is your guide, divine guide. E ti sta guidando in quella direzione specifica. And it is guiding you uh, towards uh, that specific direction. Quindi smetti di dubitare. So please stop doubting about yourself. Smetti di chiedere in giro cosa è giusto fare o cosa è giusto non fare. Stop asking the world what you, you have to do. Ascolta il tuo cuore e agisci in quella direzione. To your heart and act that non ci sono dei blocchi, non ci sono, non c'è niente che ti possa fermare. There are no blocks, nothing can stop you. Okay. Un altro significato è quello di scegliere di essere libero another meaning meaning is uh, to choose to be free assolutamente hai bisogno di lasciare andare il giudizio delle altre persone you need to let go uh, judgments expectations of other people hai bisogno di seguire la tua anima hai bisogno di uh, di esprimerti a 360 gradi per chi tu sei veramente you need to follow your soul to express yourself uh, completely To be, to be yourself. Esatto. Exactly. Questa carta: purezza. This card di talks about tu sei un'anima molto pura. You are a very pure soul. Sei un'anima angelica. Angelic soul. Sei venuta qui, sei venuto qui per portare l'espressione della tua anima. You have come here to bring the expression of your soul. Non il di persone che sembrano più potenti di te. Don't listen to the judgment of people that uh, may seem uh, uh, more important, uh, more skilled than you. potente. You are powerful. Ma tu sei pura. But you are pure. E è la tua forza. And this is your strength. In questo mondo, in questo momento, in questo periodo storico che stiamo vivendo, in this world in this specific uh, historic period, è importante esprimere la nostra purezza. It's important to express our purity. C'è troppo caos. There is too chaos. C'è troppa falsità uh, too... C'è troppa ignoranza. Too much ignorance. Tu nella tua purezza porti la tua integrità. You are very, you have a lot of integrity. Portala all'esterno. Eh, esprimi la tua grandezza attraverso la tua purezza. Please express your uh, bigness uh, uh, through uh, purity. Exactly. Ok. Ok. And we have, from Archangel Michael, use your imagination and you will see the answer. Ok. So, uh, Imagination is very important because uh, uh, with your thoughts, with your powerful thoughts, you can create your reality. If, if you imagine one thing, the uh, uh, subconscious uh, doesn't uh, uh, distinguish uh, reality from fantasy. So if you feel something, if you dream something, you can create it. Obviously, you have to... Uh, To use positive imagination, to visualize, to. Imagination is like magic. So uh, is, it's creative thought, not rational thought. And uh, if you use this uh, tool, you can see the answer. For example, maybe now you are worried about something, try to, to see beyond the veil, not only the visible, not only on this uh, plan, but. Uh, try to connect with, uh, with your star, maybe. Then there is breakthrough, very positive. Uh, a breakthrough is a, a great change. It is when uh, you go beyond your limitations. It's like a portal, now there is a, a new moon, and uh, when you connect with the moon, you can, uh, you know, do something new, new. You can connect with your higher self, with your future self. And so, uh, Maybe, I don't know, look, uh, look through the stars, through the sky, try to, to, to go beyond, to not to think only about daily matters, uh, money, the house, but to go really in the, in the spiritual plan. Exactly. Well, Group C, action. Questa carta mi sa che è uscita anche nella versione italiana della nostra lettura, assolutamente noi dobbiamo agire nella direzione dei nostri obiettivi. I think we've already had it uh, in the Italian reading too and uh, we must act uh, towards the direction of our dreams, obviously. Molte anime in cammino, molte anime che stanno vivendo la transizione spirituale, la transizione da indaco a cristallo. A lot of souls that are... Uh, the, the between, uh, and the soul, state cambiando vibrazione, state cambiando frequenza no? the the frequency. e state magari anche studiando temi come la legge dell'attrazione. Maybe you are studying topics uh, such as the law of attraction. E avete notato che le vostre manifestazioni sono molto potenti, grazie al, al potere della vostra uh, della vostra preghiera di quello che voi immaginate riuscite a crearlo sul piano uh, della materia alle volte pensate una cosa e la manifestate ma in questo momento è richiesta azione nella direzione dei vostri sogni ma in questo momento devi agire Through the direction of your break. Agire significa fare quella telefonata, spedire quella mail. Maybe you have to do a specific phone call to send that email. Okay, uh, studiare, leggere, fare dei corsi, dei seminari per migliorare e completare la vostra formazione. Studying, reading, attending seminars, maybe to complete your. Formation. è importante perché per poter realizzare il vostro sogno, il sogno che vi sta chiamando Esatto. ma un'altra cosa molto importante e fondamentale è proteggere i vostri sogni very thing is to your non parlate con tutti dei vostri sogni Don't talk, please, with everybody about your dreams. Non tutti capiscono. Magari si tratta di persone che vi amano e vi vogliono bene, ma non comprendono i vostri sogni e quindi li giudicano. Not uh, not every person supports you, understands you. So maybe, I don't know, your parents love you, your friends, uh, your brothers, but maybe they don't understand, they don't uh, support you in this dream. Quindi tenete il vostro sogno protetto. So please protect your dream. Chiedete protezione all'Arcangelo Michele. And ask protection to the Michael. Per i vostri sogni, for your dreams, per la vostra vita, for your life, per i vostri cari, for you, your loved ones. per il vostro campo energetico. Chiedete protezione affinché tutto ciò che ho posto all'amore non possa entrare. For your energy field, you must uh, uh, ask Archangel Michael uh, to, uh, you know, to, to put away every, every, everything that is to toxic that can create damage to your field. In generale, tu sei un'anima molto sensibile. In general, you are a very sensitive soul. Ma in questo periodo lo sei ancora di più. But in this moment, you are specifically sensitive è anche dovuto all'allineamento dei pianeti alla luna piena al periodo storico che stiamo vivendo sei sempre più sensibile hai bisogno di protezione you need chiedi aiuto all'arcangelo michele l'arcangelo michele c'è per tutti sia che tu sia una persona spirituale Religiosa non spirituale, non religiosa. C'è veramente per tutti in quanto lui ha rispetto delle anime che stanno uh, vivendo un momento di riallineamento nella direzione dell'amore. L'archangel Michael is presente for everybody. He non judge if you are uh, very spiritual o very connected to earthly things. Okay, He asked L'importante è che lui aiuta in particolar modo le persone che stanno evolvendo in un livello superiore di coscienza. He protects and guides especially people that are uh, doing a transition in awareness transition. E ti sta invitando a chiedere il suo aiuto perché lui concretamente esiste. Ma materialmente tu puoi notare la sua presenza, la sua protezione, il suo aiuto, il suo coraggio. And he's inviting you to ask for his help because he's present, he's real, you can uh, feel find him in uh, daily life, infatti. Yes, the next card is make a commitment from Archangel Michael, because if you are into uh, spiritual uh, process, uh, you should, uh, I, I don't want to say you must, but you should make a commitment uh, with your soul first of all, then with Archangel Michael, so if you want uh, uh, your life to, to have an upgrade, uh, Uh, you should, uh, you know, make uh, like an agreement, you know, with your soul and with Archangel Michael. I don't know, may maybe you can write your own prayer. Dear Archangel Michael, dear soul of mine, uh, help me to, you know, be faithful maybe to my mission. And then the universe aligns, uh, you know, and uh, helps you to find uh, the, maybe the, the, the, the, the right people, the right uh, circumstances uh, and uh, the... Also, the courage maybe to, to act, to, to do something, to let go of some people and uh, these things. And then there is emerging, because obviously, when you make a, commit, a, a commitment, then you emerge. You have uh, like a rebirth. Uh, the, the day that you find your purpose is the, the real day of your life, because you, you understand why you are here. Your life is. Uh, Uh, much uh, bigger than, than what you see in your daily life. You have a, a great role uh, in the spiritual plan. And, and so you, your light becomes uh, very powerful. You are uh, smiling, you are happy. You, yes, you, you feel uh, very. Spring. You know, the word light means light that you see, but also to be light, uh, the, the, the opposite of heavy. So I think that uh, the, the, the end of this reading is very clear. If you want, you can be uh, another person. You can be visible to the world, but you have to allow yourself to that's be so yourself. Yeah, Volevamo informarvi che noi ci occupiamo di fare delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele. Vorremmo con l'arcangelo Michele. Faremo un video di presentazione dove ci conoscerete meglio. We will make a video of noi lavoriamo da diverso tempo con l'Arcangelo Michele a stretto contatto. Noi aiutiamo le persone ad, a liberarsi dai blocchi. blocchi, paure, fears. sistemi di credenze limitanti. Uh, Believes, limiting beliefs. Ok? E aiutiamo le persone a riallinearsi con la propria anima, con la propria parte spirituale. We help people to realign with their soul, with their uh, sp spiritual part, with their essence. Praticamente noi siamo dei coach spirituali. We are spiritual coaches. Aiutiamo attraverso una modalità molto potente chiamata Logo Sealing. Help people with a, a very powerful tool which is called the logos healing e vi aiuteremo proprio a sciogliere i blocchi, a eliminare le paure e a, ri, a riallinearvi con la vostra anima and with this tool we can mm -hmm. help you to uh, to, destroy, to eliminate the barriers, the uh, limiting beliefs, the fears uh, that, that you and to with your ok un altro servizio che noi offriamo Another service that we offer to you. è quello di facilitare la guarigione, il riequilibrio energetico. attraverso the facilitation of uh, uh, energetic rebalance mm -hmm. Attraverso le nuove frequenze di luce Through, Okay. con la protezione dell'Arcangelo Michele. Obviously with the protection of the Archangel Michael. Un lavoro molto potente, that a very powerful work, che vi aiuta a riallinearvi più velocemente, can help you to realign uh, in a quick way e vi aiuta a ritrovare equilibrio laddove avete bisogno. And it helps you to uh, find help When, where you need it the most. Mm -hmm. faremo dei video dove parleremo delle nuove frequenze trasmetteremo le nuove frequenze We will, uh, give these to you. vi faremo sentire le nuove frequenze e, e vi, fare, vi renderete conto del potere di questo lavoro con l'arcangelo Michele e uh, uh, in questo modo potete realizzare la potenza di questo lavoro con l'Archangel Michael. Insegniamo anche alle persone come imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce. Quindi rimanete in contatto con noi. Quindi, rimaniamo so in contatto con noi. Noi lavoriamo in Italia e in tutto il mondo. Sì, lavoriamo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Io credo che nascerà una bellissima collaborazione tra me e tra me Alberto e tutti voi. I think that uh, there will be a great connection, partnership between Rossella, Alberto and uh, all of you. Quindi vi salutiamo. So we say... Uh, goodbye to you for the moment grazie per la vostra attenzione thank you very much for your attention faremo letture ogni 15 giorni ogni settimana yes the angelic readings will be weekly or um 15 days it depends on the period. Vi parleremo della protezione dell'Arcangelo Michele. We will talk about the, the Michael. Di tanti argomenti molto interessanti per la vostra crescita personale e spirituale. We a lot of topics that can be helpful for your uh, spiritual and uh, personal uh, growth. Intanto vi salutiamo. For the moment we say goodbye to you. E vi abbracciamo. And we give you up. Un bacione grande. Bye bye. bye, bye. bye, bye.